In questi giorni sono usciti i dati che riguardano l'Emilia-Romagna, riguardano i lavoratori e le lavoratrici dell'Emilia-Romagna ed è emerso un dato allarmante. Purtroppo nel 2018 più di 5.000 persone hanno deciso di lasciare il proprio posto di lavoro alla nascita di un figlio. 5.000 persone, uomini e donne, ma i due terzi purtroppo ancora sono donne e le motivazioni sono diverse. Quando l'uomo lascia eh, il proprio lavoro alla nascita di un figlio molto spesso per eh, avere un'altra opportunità lavorativa, per cambiare lavoro, mentre invece la donna ancora troppo spesso è costretta a lasciare il proprio posto di lavoro perché non riesce a conciliare i tempi eh, di vita e di lavoro appunto e quindi per poter accudire il proprio bambino è costretta a a licenziarsi e ad abbandonare così le prospettive di carriera, di autonomia, di realizzazione professionale che magari aveva prima della nascita del proprio figlio, è un problema che noi denunciamo da anni in Emilia Romagna e che riguarda soprattutto la generazione di trentenni e quarantenni, con l'aumento oltretutto dell'età dell media, della prima maternità non abbiamo più nemmeno l'aiuto dei nonni che una volta ci potevano dare supporto nella gestione dei bambini, anzi proprio per l'aumento dell'età media a volte i nonni hanno necessità di essere accuditi altrettanto quanto i piccoli perché magari con l'età avanzata non sono più autosufficienti. Le motivazioni che, ehm, che spingono le donne ad abbandonare il lavoro riguardano appunto la scarsa offerta di eh, servizi all'infanzia e soprattutto i costi dei servizi all'infanzia. Anche questo è un problema che noi denunciamo da anni in Emilia Romagna. Le rette degli asili nido sono elevatissime, molto spesso non, non riescono a essere sostenute dalle famiglie delle rette eh, così elevate, quindi scegliere tra eh, mandare il proprio bambino all'asilo nido anche qualora si trovasse posto, oppure continuare a lavorare molto spesso diventa una scelta obbligata quella appunto di abbandonare il proprio lavoro. Eh, noi eh, del Movimento 5 Stelle su questo tema negli anni abbiamo insistito tanto, la Giunta continua a dire che da noi eh, va tutto bene, che i posti negli asili in Ido ci sono, quando invece eh, purtroppo sappiamo benissimo che eh, l'offerta pubblica, seppur in linea con le direttive europee però è ancora molto scarsa e soprattutto le rette sono ancora elevate. Il governo si sta impegnando per degli aiuti alle famiglie, per degli incentivi, proprio per riuscire a tamponare queste situazioni. Per quanto riguarda la regione Emilia-Romagna noi continueremo ad insistere soprattutto sui costi che questi servizi hanno e anche sull'accessibilità perché in una regione in cui ci sono ancora comunque tante donne lavoratrici si ha necessità di maggior flessibilità sia nell'offerta sia anche negli orari e nei periodi di abitazione. Vi terremo aggiornati su quello che è il nostro lavoro al riguardo e ci auguriamo che le donne non siano più costrette a dover scegliere nel 2019 ancora tra famiglia e carriera.